Non c'è la spilla, parti direttamente con... beh, un gorrito No, non c'è la spilla, parti direttamente con un Fai. No, con... Bisogna mettere di tutti i piani Così fa spawnare un Sì, certo Fa spawnare un Morioshi segreto Che ci dice praticamente Ehi, fratello, se mi dai un euro ti compro una pizza E tu gli dai un euro e quello ti compra veramente la pizza Wow, e poi ti arrivo oh a casa Christ. perché Nintendo sa dove vivi, Nintendo sa dove vivi, Nintendo sa tutto.